DS, Game, Contest. Space. Abbastanza space così. Mettiamo il beat. Yeah. <coughs> Spazio fra te, fatemi spazio com'è Spazio aperto, tutto puglieranno Tutti illuminati, quindi quella di S yes. Tessero trame di resti Che la velocità di curvature Dentro i testi, spazio Il mio rap è strazio, passo ancora il tempo Io ti passo il fazzoletto dello spazio, spasso Gisto il passo mentre piangi su sto cazzo Scalo la classifica più in alto Millennium Falcon, pardon uh, Mi scusi, ti ho sentito rappare Ma fai più versi di ciubi Senza contenuti, dubiti pure di tutti Di essere Game make yeah, ieri rapper, fake call of duty. Stupido ti prego, piantala. Lascio spazio tra una parola e l'altra. Tecnico Star Trek trasporterò 30 rapper tristi black hole. Please leave me a ready. Go with my flow. I'll destroy Uranus. Eh, destroy Uranus vuol dire per chi non parlasse la lingua: eh, sia: ti distruggerò il culo che distruggerò il pianeta. Bless? Panico subito Ciao. Okay.